Ciao! Siamo qui per parlare del perché Donald Trump è il miglior presidente che l'America possa avere in questo momento. Faccio un passo indietro. In ambito olistico è molto diffusa questa credenza che il 90% delle persone del pianeta, anzi qualcosa di più, ancora non sia su un percorso di crescita personale eh, consapevolmente. E questo fa pensare a me. Il restante 90% ha un grande spessore anche se non coscienziale perché non si prende una responsabilità diretta a livello di peso sulla coscienza collettiva. Le votazioni diventano sempre meno significative, chi vota non dà quanto potrebbe darne. Quindi cosa succede? Arriva un presidente che mostra i maggiori difetti della maggioranza delle persone, quindi rivedere questi difetti attraverso di lui e magari in modo palese, in modo che non lascia scampo, come dire, come fa a essere arrivato uno come lui lì o anche non vedendo i difetti, vedendo solo le cose positive perché sicuramente ci sarà una larga parte di persone che l'avrà votato vedendo come si comporta e vedendo un grande potere, una grande persona in questo. Ecco, mi rivolgo anche a te che magari lo, magari lo appoggi o magari ti piace perché comunque ha un, un connotato di grande potere nel suo modo di fare. Uh, che tra l'altro è stata analizzata da tanti colleghi uh, per le varie movenze magari la, la prossemica la comunicazione non verbale il suo modo di uh, prendere posizione sul palco di stringere la mano ci sono un sacco di cose che puoi andare a vedere che ti dicono molto della sua persona anche senza le parole e quindi questa persona è la più grande manifestazione di specchio che può aiutare persone anche come te, che non stai facendo un percorso che magari ti è piaciuto lui, ti aiuta per andare oltre, per vedere che in realtà nella noncuranza che può sembrare che lui abbia, o nella incoerenza che ha usato nel mandare un messaggio, magari il giorno dopo farlo sparire dal web, in tutto questo c'è una grande possibilità di crescita, per questo io dico... Potrebbe essere quella, quella goccia che fa finalmente traboccare il vaso e fa ad esempio cambiare sistema elettivo all'America. Quindi ringraziamo Trump per aver esposto un sistema elettivo che forse necessita di cambiamento, aver esposto due maggiori difetti della, di gran parte della popolazione e che ora sono ben esposti e si possono vedere meglio, aver esposto una grande capacità di potere, di muovere le masse, quindi aver esposto anche vari meccanismi che vengono utilizzati, tre il sistema di marketing utilizzato da lui, un sistema pornografico, quindi l'aver iniettato un sacco di roba in tutti i media, sono tantissime le cose, adesso ne ho dette tre, potrei andare avanti, aver mostrato ad esempio quattro con le varie cravatte che, che facevano sembrare la sua famiglia una bandiera, o aver visto suo figlio completamente a disagio, distonico al suo modo di fare. Tanto, tanta riflessione e tanto aiuto. Grazie, bravo.